Quante cose abbiamo fatto quest'anno con i servizi di ascolto e consulenza dell'Università di Siena? Counseling universitario, consulenza psicologica, coaching per il lavoro, ascolto, inclusione e carriera alias. Abbiamo attivato un servizio completamente nuovo, il Career Counseling per DSA, difficoltà specifiche dell'apprendimento. Abbiamo avuto l'opportunità di avere studenti e studentesse che hanno collaborato con noi, offrendo il loro aiuto alla pari alla comunità studentesca. Carlo, Concetta, Serena, Luca, grazie. Le cose di cui la popolazione studentesca aveva più bisogno di parlare erano l'ansia, lo stress, la paura del futuro. E così abbiamo realizzato laboratori e focus group su questi temi. Il Placement Office ha organizzato seminari sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, curriculum vitae, colloquio, presentazione di sé. Abbiamo fatto più di 1790 colloqui individuali. Auguriamo a tutte le persone che hanno lavorato con noi e usufruito dei nostri servizi buone feste e buon anno.